La mostra nasce da un'attenzione che il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna sta portando nel, nel conf, nei confronti del tema del paesaggio rurale. È un'attenzione che vuole appunto approfondire le varie sfaccettature, la complessità che il paesaggio rurale porta, quindi i suoi aspetti antropologici, anche i suoi aspetti pianificatori, urbanistici, eh, agricoli e artistici a questo punto perché appunto eh, una mostra fotografica chiaramente è un elemento che vuole eh, anche raccontare il paesaggio attraverso uno sguardo che è quello di un artista. Eh, questa mostra in particolare si inserisce in un progetto più ampio che vuole appunto portare l'attenzione sul paesaggio, un progetto che comprende tre mostre fotografiche, una è questa che si svolge a Lugo sul lavoro di Paola De Pietri, una si svolgerà nella città di Faenza e riguarderà fotografie storiche di archivi storici della città, e eh, un'altra, un'ultima mostra riguarderà eh, le fotografie dell'archivio fotografico della fototeca di Bagnacavallo e eh, sarà attenzionata sul tema delle case sparse. Quindi, una, diciamo, tre aspetti diversi del paesaggio: il paesaggio rurale contemporaneo, quello storico e quello di dettaglio della casa sparsa, che cercano di raccontare appunto una, un aspetto della complessità del paesaggio rurale. Oltre a questi elementi ci sono anche dei laboratori fotografici che verranno svolti in questo caso sempre a Lugo e che hanno la volontà di far sviluppare eh, diciamo una, una visione del paesaggio attraverso lo strumento fotografico e una serie di conversazioni, il cui programma è ancora in fase di definizione, che voglia, vorranno approfondire proprio tutti gli aspetti di cui parlavo prima, i, le varie sfaccettature che il paesaggio rurale ha e che eh, vogliono essere raccontate, condivise e appunto dibattute in un, in un contesto più ampio e più divulgativo. La mostra Paola De Pietri da inverno inverno è parte di un progetto più ampio dal titolo Immagini dalle campagne dell'Emilia Romagna che coinvolge i comuni di Lugo, Faenza e Bagnacavallo ed è una riflessione sul paesaggio che parte dal confronto eh, di punti di vista diversi a partire dalla fotografia. Paola De Pietri ha raccontato il territorio delle campagne emiliano-romagnole eh, nel corso di un anno intero di lavoro, da inverno a inverno appunto, attraversando tutte le province emiliano-romagnole e cogliendo degli aspetti specifici, geografici, atmosferici, restituendo una sorta di diario di immagini eh, proprio organizzato per giornate lavorative una in ogni luogo della regione Emilia-Romagna, del paesaggio rurale, che qui viene presentato in una selezione di circa una cinquantina di scatti. Paola De Pietri usa un linguaggio rigoroso, nitidissimo e restituisce un paesaggio per nulla spettacolare eh, e le sue fotografie traggono forza dalla eh, sequenza narrativa che si dispiega nelle pareti della sala delle pescherie della Rocca Estense.